Buonasera. Buonasera a tutti. Eh, grazie davvero per questa accoglienza eh, che è strepitosa perché vedere una sala piena eh, con le due sale in collegamento, strapiene, insomma, è davvero una gioia per gli occhi. e eh, Quindi siamo sicuramente felici di essere qua. Eh, io ringrazio ovviamente il, il circolo dei lettori, eh, Emanuela Sbiroglio, che è responsabile di questa. Eleonora, Eleonora scusate. Eleonora. Ah, era... <ride> Così abbiamo fatto il pari, <ride> perdono, eh, responsabile di questa magnifica rassegna che vi vede così numerosi. Eh, io sono particolarmente felice di essere qui con, con Enrico ehm, perché mi dà davvero l'occasione di parlare un po' di un amico se si può dire eh, perché con Enrico ho la fortuna di lavorare da un po' di anni eh, mi sono appassionata alla montagna anche grazie a lui eh, senza nulla togliere al tuo nanni settembrini eh, dei tuoi gialli però Gary Hemming è stato veramente un, un innamoramento per me è un innamoramento recente eh, del quale ti sono debitrice e per te sicuramente qualcosa che è più profondamente radicato allora siccome di, di Gary parliamo questa sera perché Gary Heming e chi è lui per te Sì, buonasera a tutti anch'io rinnovo i ringraziamenti um, per me è una vecchia conoscenza come scrivevo proprio oggi sulla mia pagina Facebook, ehm, io l'ho scoperto che avevo vent'anni più o meno, lavoravo alla rivista della Montagna, ed eravamo due giovani redattori, c'era io con Andrea Gobetti, eh, che lo conoscerete come speleologo, eh, adesso abita in Toscana, e ehm, avevamo una specie di fratello maggiore, che era Giampiero Motti, che era anche stato il direttore della rivista, ma per noi era soprattutto una persona che ci dava ispirazione, eh, insomma ci ha dato tanto. E, um, un giorno Giampiero ci parlò di questo articolo, eh, e anche di quest'uomo, perché di fatto di Heming si sapeva pochissimo, eh, che, era, che era venuto sulle Alpi a scalare eh, dalla California, e aveva fatto un salvataggio che in Francia era noto perché era stato pubblicizzato anche sui giornali importanti, in televisione, i francesi lo sapevano, ma noi in Italia niente. Ma questo articolo aveva colpito, eh, non so se direttamente Motti o qualcuno per lui che poi ne aveva parlato, perché era decisamente rivoluzionario rispetto ai normali racconti di, di alpinismo che si erano letti fino ad allora. Tra l'altro, io parlo di quello che racconto io, si è svolto molto dopo, ma l'articolo risale addirittura al 1966, quando ancora insomma, si andava in montagna da noi con un certo eroismo, con un atteggiamento completamente diverso da quello introdotto dai, dagli americani e in particolare da Gary Heming adesso non, non è qui il caso di raccontare tutto però la cosa significativa è che l'articolo era uscito su Parimatch Match, quindi su un giornale totalmente strano all'alpinismo ed era eh, di fatto lui era stato quasi eh, costretto a scriverlo a caldo quando era sceso da questo soccorso mira, mirabolante e quello che colpiva era lo stile, era lo stile che aveva qualcosa di Hemingway forse e che comunque parlava di tutto meno che di alpinismo, perché lui parla della guerra del Vietnam, parla del terremoto in Turchia che c'era stato in quei giorni, parla del soccorso ma visto quasi da, dal punto di vista di un esterno, quasi come se lui non ci fosse e quindi... Per una volta eh, non c'era l'alpinista al centro di tutto, con il suo narcisismo, con la, con la sua visione molto autoreferenziale, ma c'era un, un uomo del suo tempo che guardava, mentre soccorreva questi due tedeschi, guardava quello che succedeva nel mondo. Ecco. E boh, niente, poi l'abbiamo tradotto per la rivista della montagna ed è uscito nell'83. Purtroppo l'anno in cui poi anche Gian Piero Motti è si, è, si è tolto la vita, quindi insomma è stato un anno particolare. E questo è, è forse ciò che rende questa storia non solo una storia di montagna, perché anche un po' vedendo i riscontri che il libro sta avendo, il libro è uscito da due settimane, insomma il percepito è veramente molto buono, perché evidentemente il personaggio di Gary arriva colpisce nel profondo anche chi non è strettamente appassionato di montagna. Voi siete qui, probabilmente siete dei montanari o comunque degli amanti di questi, di questi spazi e di queste tematiche, però è una storia che ha una potenza che va al di là di questo, perché Gary è un personaggio che si porta dietro in realtà una generazione, diventa un simbolo pur involontariamente di qualche cosa. Sì, lui era del 34, quindi diciamo che nel 68 era già un po' vecchiotto per gli standard di allora, no? Ma lui era avanti in tantissime cose, eh, come vi ho detto nello stile di scrittura e forse non lo sapeva nemmeno perché è una delle delle poche cose che ha scritto ciò cioè che ha pubblicato, ha scritto tanto ma ha pubblicato abbastanza poco eh, era avanti nell'alpinismo sicuramente, quando sono arrivati i californiani sulle Alpi sembravano i marziani perché avevano delle tecniche e soprattutto una visione decisamente diversa da quella che, che noi ci portavamo dietro. che no io non c'ero, ma insomma che loro ci portavano dietro eh, avevano già anche dei materiali molto simili a quelli che si usano oggi come i blocchetti ad incastro che sono in NAT, che non costringono lo scalatore a piantare i chiodi col martello e che eh, insomma per noi nessuno li ha conosciuti fino poi ancora dieci anni dopo direi ma eh, e avevano anche una valenza ecologica perché c'era anche questo rapporto con la roccia poco, poco aggressivo no? quindi c'era tutta una filosofia che poi Hemming in qualche modo ha messo in luce in un articolo sulla rivista del Cabapino francese si intitola alla ricerca di un equilibrio dove appunto mette in luce la sua visione dell'andare in montagna comunque in genere della natura, dell'avventura che era molto legata ai grandi padri del protezionismo americano come John Muir, come i grandi, come Toulot. quindi insomma i personaggi che avevano in qualche misura eh, fatto in America dell'ecologia uno stile di vita ecco. lui era molto legato a queste visioni e poi era avanti anche se vogliamo Insomma era un po' un presezzantuttino senza saperlo, tant'è che poi nel libro c'è proprio il maggio parigino e noi pensavamo inizialmente che lui non ci avesse preso parte, che fosse in giro perché era un vagabondo, invece lui era a Parigi e quindi... Si è trovato con dei ragazzi molto più giovani di lui che più o meno dicevano le sue cose, eh, rivendicavano certi principi eh, e urlavano certi slogan e lui era un po' combattuto perché da un lato era contento che il mondo si fosse svegliato, che si combattesse contro la guerra del Vietnam, eh, questo soprattutto a Berkeley, comunque anche un po' in Europa, ma soprattutto... Era, con, era combattuto tra partecipare, quindi prendere parte, cosa che poi un po' ha fatto perché ha cominciato anche a distribuire questo giornale del movimento di Parigi che si chiamava Action, eh, però sembra un po'... Come lui era un po' anarchico, quindi insomma queste, queste masse, questa gente, eh, questa partecipazione così eh, concitata lo, lo preoccupava un po', eh, perché aveva sempre paura anche dei ritorni di violenza, insomma era un uomo sicuramente in anticipo sul tempo, ma anche in lotta col tempo. E in lotta un po' anche rispetto all'immagine che poi gli è stata affibiata, perché lui è stato tra i protagonisti di un intervento appunto di salvataggio ehm, riuscito che è, è assurdo eh, alle prime pagine insomma, della, della cronaca come diceva Enrico su Parimaccio che non era una rivista di montagna ehm, però eh, gli artefici di questo salvataggio rocambolesco, avventuroso drammatico meraviglioso le pagine mh, le scoprirete vi terranno incollati ehm, lui era uno dei protagonisti si era portato appresso un gruppo di pirati eh, che erano un po' dei mezzi ribelli della montagna rispetto invece alla parte più istituzionale delle guide di Chamonix ehm, e lui però nel momento in cui sono tornati a Chamonix eh, portando in salvo questi ragazzi non, dico nulla, non vi svelo nulla insomma sono cose eh, risapute è stato un po' scelto, forse proprio per questo carisma innato che... È come se Gary fosse un uomo dai grandi talenti che in qualche modo però lui rifiuta, come se gli stessero scomodi. Sì, è così, perché... Non so se lui era cosciente fino in fondo di averli questi talenti, ma sicuramente lui ha sempre scelto una vita un po' defilata, no? Poi vabbè, si dice che dormisse sotto i ponti della Senna, come, come Hemingway tra l'altro... Non so se questa è una citazione del suo di, di, di Hemingway stesso oppure se sicuramente lui ha fatto dell'esperienza anche di questo tipo perché gli interessava. Però qualche vezzo se lo concedeva. Sì, gli piaceva conoscere i clochard. Sicuramente non aveva una casa, quindi lui veniva ospitato una volta da uno, una volta dall'altro era un vagabondo ma era appunto uno che amava stare un po' defilato e questo soccorso del 66 dove erano effettivamente in sei loro i pirati i cosiddetti quindi sei ragazzi che lui aveva scelto non a caso anche se li ha scelti in poche ore quindi non so come ha fatto li ha trovati a Sciamorilli per le strade, per i bar per, e, e gli ha detto venite che andiamo a prendere quei due là che sono a tre due terzi della parete OVS del Dru, quindi la parete più difficile del bianco, dove l'esercito da una parte, cioè i militari e le guide non sapevano da che parte cominciare, perché ai tempi non c'era l'elicottero che oggi ci prende come dei fuscelli. Gli elicotteri c'erano, però non facevano i salvataggi con il vericello. Quindi prendere due ragazzi col brutto tempo a due terzi del dry voleva dire o andare in cima della via normale, che è già una roba eterna, portando su un sacco di roba, e poi calarsi attraverso gli strapiombi. Oppure, come poi hanno fatto le guide, salire dalla parete nord, che è comunque una via difficile, e poi traversare su questi chiodi a pressione che avevano messo i primi salitori per andare... Erano comunque delle cose che nessuno pensava di poter realizzare in fondo, sotto i temporali, la neve, tutti i giorni pioveva, grandinava. E lui ha detto a questi qua che ha trovato per le strade quando ha deciso di andare in un pomeriggio, perché lui era, si trovava a Courmayeur, la mattina apre eh, il giornale, vede che questi due sono ancora là e dice al suo amico Lothar Mau, andiamo. Dobbiamo andare perché insomma potrebbe capitare a noi. L'altro l'ha guardato come un pazzo e ha detto, ma cosa dici? E, e lui allora l'ha costretto a ritornare a Chamonix con la, con la galleria che era appena stata aperta, perché era il primo anno, sono tornati di là e lui in un pomeriggio ha raccattato questi cinque disperati che però erano fortissimi ed erano quindi non li ha presi a caso, tra cui c'era anche il grande François Guillot, che poi di fatto sarà il capocordato di tutta l'impresa, che è un uomo... Vivo e Vegeto, eh, io l'ho conosciuto ancora molto prestante che, che vive a Marsiglia e quindi erano già lì un po', era un po' il soggetto di un film rivoluzionario nel senso che senza volerlo ha messo in piedi dei personaggi che non erano per niente eh, casuali. E però la cosa è, che poi l'ha colpito, l'ha fregato in qualche misura anche, e il fatto che tornando poi dopo... Ah, e poi De Maison, la famosissima guida del bianco, non del bianco, la più famosa guida di, delle Alpi, super mediatizzato, quindi tutti sapevano che era De Maison, insieme a un giovane aspirante guida si accodano e quindi sono in otto alla fine. Ma i giornalisti chi scelgono come come dire, interprete di questa, di questa vicenda, scelgono Gary Heming. Non, non si sa bene perché, perché era il più bello, perché era il più alto, perché aveva gli occhi azzurri, perché era americano, vai a capire. Qui succede che a un certo punto, come una sceneggiatura non scritta, decide che l'eroe è lui. Ma lui gli eroi li detestava, lui era sempre stato defilato da questo mondo di... Così, di, di di, di, di, di luci e di riflettori e quindi si è trovato dentro una, una cosa che non gli apparteneva sicuramente era anche contento all'inizio c'è un'intervista che si può vedere su, sulla, su, su internet anche di quando scende dall'elicottero visibilmente soddisfatto però è anche stordito da tutta questa gente che gli sta addosso e beh io ho deciso di partire di lì perché mi interessava appunto la storia di un uomo così in qualche misura ai margini che diventa immediatamente famoso, così famoso che le donne chiedono di sposarlo, che i taxisti non gli fanno pagare la corsa, che a Parigi viene invitato in tutti i salotti letterari e però lui in pratica in pochi mesi sbarella, come si dice, cioè non riesce a gestire questa notorietà e quindi insomma, entra in una specie di, di, di, di seconda vita che credo non avesse previsto ed è questo immagino che ti ha affascinato perché la storia di Gary comunque in qualche modo era già arrivata anche a noi in Italia anche Mirella Tenderini aveva già raccontato in forma forse più canonica la sua biografia quello su cui ti sei voluto concentrare tu sono gli ultimi anni quelli insomma dell'ascesa impicchiata e poi dell'inevitabile caduta di un ragazzo che come abbiamo visto anche in tante rockstar c'è cioè il famoso club dei 27 di quelli che arrivano ai 27 anni e poi ahimè se ne vanno da Jim Morrison Janis Joplin lui ne aveva qualcuno in più però alla fine potrebbe fare parte del club eh, di queste persone che appunto sono catapultate nell'Olimpo eh, e poi però non lo, non lo, sanno, non lo sanno gestire e, mh, ne approfitto anche perché eh, lo spezzone di cui parlava prima Enrico lo trovate anche nel podcast eh, che, mh, che è stato realizzato un po' a supporto del libro cioè oltre ai contenuti del libro che è una narrazione che vi catturerà eh, potrete trovare appunto il podcast Gary Heming, storia di un'ossessione, dove si approfondisce un po' l'aspetto, il contesto storico-sociale e ci sono insomma un po' di chicche e sentirete la, appunto la, la voce di Gary Heming quasi in imbarazzo di fronte a questo trionfo inaspettato. Eh, ti chiamano eroe, Gary, ma mi chiamino come vogliono, insomma io sono sempre... Sono Quindi sempre è, io. si può essere tutti eroi per un giorno e conigli il giorno dopo. Qua, Bowie <ride> parte. Eh, sembra che David Bowie l'abbia rubata, sì, ma in realtà è la stessa frase proprio esatto ehm, lui è appunto diciamo per certi versi un precursore e anche un, un uomo un po' fuori dal tempo rispetto a quello che sta vivendo come era la Chamonix che tu descrivi molto bene con piccole, piccole pennellate come la, la Chamonix di quegli anni, degli anni 60 era diversa da quella che conosciamo adesso però aveva un suo fascino sì, Chamonix era già il centro del mondo alpinistico era già una città internazionale paese internazionale non era ancora la cittadina di adesso adesso ci sono le torri c'è una fisionomia un po' modernista no? che viene pochi anni dopo quando lui non l'ha vista le torri era un paesone eh, molto vivo, pieno di turisti eh, dove da, appunto da pochi mesi era stato aperto il tunnel del Bianco quindi era diventato anche un, eh, un transito internazionale veramente perché già prima c'era un turismo internazionale ma col tunnel evidentemente l'Italia si è avvicinata di colpo no? e, sicuramente era un posto dove le guide alpine avevano un ruolo tradizionale importante Um, Heming ha provato a fare il corso <ride> e a un certo punto ha detto ma io non accetto che chi arrampica peggio di me mi insegna ad andare in montagna e quindi l'hanno sbattuto fuori a calci ma era eh, una, effettivamente una società piuttosto tradizionale no? Ancora, anche De Maison aveva avuto i suoi bei problemi a diventare guida perché se uno veniva da fuori già era visto di brutto e comunque insomma comandavano delle persone piuttosto della valle piuttosto legate alla tradizione però le guide erano importanti erano come sono oggi ma forse di più eh, sicuramente grandi personaggi, grandi alpinisti anche e quindi c'era già questo scontro diciamo da una parte chi nasceva lì, chi, aveva, chi veniva da una dinastia di guide eccetera e dall'altra parte questi alpinisti che arrivavano da fuori compresi i suoi pirati e gli altri tra cui vi ho detto di Ghio che veniva da Marsiglia, poi c'era uno che veniva dalla Germania che si chiama Gerald Bauer, che poi è diventato un grande regista di alpinismo, di montagna, oppure c'era il suo amico Mauca che faceva il modello sfilava cioè, quindi immaginate le guide alpine no? con i pantaloni la giuava i calzettoni eh, con i fiori ecco insomma c'era un po' di contrasto e lui col maglione rosso bucato che è in copertina La copertina che vi cattura da subito perché lui vi guarda dritto in faccia eh, non abbiamo avuto dubbi in effetti quando è stato il momento ehm, ecco visto eh, l'approccio ecco Com'era Gary Emming, lo hai già accennato, com'era come alpinista e come si poneva nei confronti di figure alla Walter Bonatti per dire che interpretavano invece l'alpinismo tradizionale? Lui, lui, lui con Walter Bonatti ha avuto un contatto che non è stato un contatto, nel senso che si è trovato alla capanna gamba voi tutti saprete del, del frenai del 61 no quando c'è stata la tragedia e allora anche lì è stata una storia un po triste perché le guide di curmaia non si può dire che siano proprio dannate l'anima per salvarli e, e mi si è trovato lì col suo amico John Arling perché c'erano altri due amici loro non italiani che si erano che erano dispersi, che poi sono salvati con, con i mezzi loro. E quindi loro erano saliti per aiutare questi due. Eh, le fidanzate gli hanno detto dai andate per favore che siamo in ansia e loro sono saliti. Sono arrivati lì e hanno scoperto che c'erano gli altri, molto più famosi, che erano dispersi sul, sul ghiacciato del flenei, Bonatti, Masò eccetera, tra l'altro Masò diventerà poi un caro amico di Heming. E... Lui si è subito scontrato con questi che non si muovevano, che tergiversavano, perché loro invece sono andati subito al collo dell'innominata, hanno fatto quello che potevano. Quindi il suo contatto con Bonatti è stato quello il primo. Poi lui in un'intervista dice che ammirava Bonatti come avventuriero, dopodiché non so se si siano mai incontrati. Secondo me era, era un non-rapporto, nel senso che lui ha sempre frequentato altre persone. Ecco, il più vicino a... A quel giro di gente lì era proprio De Maison, che però era un alpinista, diciamo, ancora di quel periodo, ma un po' ribelle anche lui, quindi era già un po' diverso da, dagli altri. Io non credo che lui abbia mai arrampicato con quel genere, infatti anche con Masò, che poi appunto, riconoscente per la sua per il suo impegno lì alla capanna gamba, eccetera, l'ha cercato e l'ha ospitato a casa a Parigi, sono diventati proprio amici, però lui come Mazar non ha mai arrampicato, quindi secondo me con quel giro lì lui non ci andava. A che spartire, perché poi uh, dal tuo romanzo si evince che mh, Gary Hemming uh, appunto, sia sì, una, una figura di grande carisma eh, che quindi probabilmente ha una capacità di attrarre a sé le persone, però fondamentalmente è una persona sola. Forse anche per una certa incapacità di gestire i rapporti. Lui scappava, era un girovago. Ehm, ci sono... Alcune figure, poi non voglio addentrarmi troppo, però alcune figure nell'arco della narrazione che fanno un po' um, sono un po' dei riferimenti per lui, come forse in virtù anche del fatto che gli è mancata una figura paterna di riferimento. Uh, C'è in particolare il giornalista che se lo prende a cuore, Pierre Geoffroy, uh, che gli fa un po' da guida nel momento in cui è nel pieno del turbine, giusto? Sì, anche perché era un po' la causa di tutto, esatto. perché questo Geoffroy, che era un grande giornalista, scriveva su Parimaci, su altri giornali importanti, era uno scrittore, molto, un intellettuale insomma, molto riconosciuto in Francia, quando sanno che c'è questo soccorso in atto, eh, Parimaci gli dice vai, fa, sei il nostro inviato vai, e lui fa ma non, non dovevi neanche dirmelo, ci andavo comunque. E allora prende un treno di notte e arriva a Chamonix, proprio il giorno che, la mattina che, eh, gli elicotteri scaricano i, i sopravvissuti eh, giù a Chamonix. E quindi si prende Heming sotto l'ala, Diciamo prima gli fa la corte, poi lo costringe quasi, gli dice tu domattina tu non, ti, non vai a dormire finché non hai finito l'articolo e, e gli mette in mano una penna o dei fogli di carta, gli dà caffè finché basta e in questo Hotel de Paris dove Heming viveva ogni tanto, che è un hotel che dava... Uh, ospitalità a tutti nelle mansarde anche gratis bastava sdebitarsi lavando i piatti o facendo qualcosa quindi era un posto eccezionale dove erano passati anche molti grandi artisti eccetera beh lui si passa una notte a, a, a scrivere e alla mattina consegna il famoso articolo e però poi di fatto questo lo lancia nell'Olimpo e quindi lui poi continua a stare attaccato a Geoffroy un po' per essere aiutato perché lui voleva scrivere un libro quindi aveva bisogno di contatti editoriali e un po' perché lui a Parigi era un po' pesce fuori d'acqua senza questo appoggio e quindi ottiene addirittura un anticipo dall'editore per un libro che lui non scriverà mai ottiene una, una, un piccolo alloggio eh, a Parigi due camere dove lui vivrà per eh, due anni eh, insomma entra un po' in questo mondo attraverso il suo mentore che poi è stato per me fondamentale eh, perché quando io non sapevo niente di Geoffroy non sapevo neanche che fosse morto, ma poi ho scoperto che, tanto quanto era importante e poi ho scoperto che la figlia quando è morto aveva consegnato i suoi diari a, a un archivio francese quindi addirittura in rete io ho trovato le corrispondenze tra Hemming eh, e Geoffroy, questo ci ha, mi ha permesso di ricostruire un po' gli ultimi anni, che erano quelli più misteriosi. Quindi insomma è una figura importante nella storia di Hemingway. Io non, non ho capito, sicuramente si volevano bene, non ho capito come fosse il rapporto. Eh, se fosse, ma io credo che fossero Proprio diventati amici a un certo punto. Anche perché Gioffrano non andava in montagna, quindi non c'era nessuna rivalità, non era, era proprio uno di un'altra un sfera, insomma. E Heming era pieno di interessi, letteratura, eh, cinema, arte, insomma, sia con Masò, Pier Masò che era un altro che è vivo, eh? Masò è del 30, ma è, è vivo. È stato ministro, insomma, un personaggio importante della politica francese, un gollista, tra l'altro, quindi proprio di segno politico molto diverso da Heming, però anche con lui sono diventati veramente amici. Eh, però non andavano in montagna, parlavano di donne, di letteratura, di... facevano di bohemia. Nonostante che, che, che Masò lavorasse, al, eh, lavorasse i, al governo, quindi non è che avesse tutto questo tempo da buttare, ma si vede che quel poco che aveva lo buttava con Heming. In, in effetti Gary Hemming ehm, è un personaggio a 360 gradi, ehm, è un alpinista fortissimo, forse persino a sua insaputa, ehm, però un uomo di grande cultura, di grandi interessi, di grande sensibilità, ehm, lui è, è venuto via dall'America, dall negli anni in cui l'Europa guardava all'America, perché c'era tutta una generazione no, di, di ribelli ehm, sulle montagne rocciose a cui eh, i, i giovani europei guardavano, lui che cosa, Gary, che cosa è venuto a cercare invece in Europa? Come mai questo moto contrario rispetto alla tendenza? Eh, questo è interessante. Ma intanto lui si stupiva quando gli europei lo guardavano come un oracolo. Eh, appunto, chiedendogli tante cose, e lui era scappato dall'America, quindi evidentemente non ci stava tanto bene. Lui era veramente ossessionato dalla violenza che c'era in America a vari livelli, ma per esempio, tu hai citato le Montagne Rocciose, che erano uno dei primi dei posti dove lui ha cominciato a scalare nel Wyoming dove lui aveva fatto a botte una sera con un gruppo di mandriani veramente grezzi che l'avevano distrutto lui è stato un mese e mezzo in ospedale credo. quindi parliamo proprio di quella violenza che noi vediamo nei film americani insomma, no? di questi posti di, di provincia di, di, sì, li possiamo considerarlo un posto così non c'era ancora il turismo che c'è adesso dove appunto venivano fuori queste risse tremende e allora lui in Europa credo che cercasse beh, in, in, le Alpi sicuramente lo affascinavano perché comunque le Alpi erano l'origine dell'alpinismo quindi era il posto dove c'erano le pareti più famose gli alpinisti più famosi eh, questo gli interessava tant'è che poi le hanno anche un po' sottovalutate lui e il suo amico John Arlin perché quando si sono trovati a competere per la prima salita del pilone centrale per l'invernale della Walker eccetera hanno perso tutte le corse perché non erano ancora abbastanza com competenti, diciamo, di quei terreni lì, eh, quindi freddo, eh, lunghi avvicinamenti, eh, quote elevate, là è tutto leggermente, in California no è un'altra cosa, ma anche nelle montagne rocciose è tutto un po' più basso, un po' più a dimensione, diciamo. E... Mh, quindi lui in Europa cercava questo e cercava, credo, la cultura, lo affascinavano, lui non è venuto in un posto qualunque, lui è andato in Francia, è andato a Grenoble innanzitutto dove si è iscritto a filosofia e dove ha conosciuto la madre di suo figlio, cioè la donna con cui farà un figlio, E poi è andato a Chamonix e poi è andato a Parigi, insomma. Non, posso, non erano posti qualunque, ecco. quindi era affascinato da tutto questo. Dopodiché era in perenne fuga, no? anche quindi eh, a un certo punto si stuferà anche di, del, di Chamonix e quindi farà una fuga in senso contrario, no? insomma era anche un uomo... Il Irrequieto, sì. <ride> parecchio irrequieto e qui, qui sulle Alpi o comunque siccome appunto il podcast eh, si intitola Gary Heming, storia di un'ossessione, lui aveva un'ossessione o per una cima o, perché, o per qualche concetto? Questo non l'ho mai capito, non lo dice, non si sa… Eh, diciamo che lui eh, sulle Alpi è diventato famoso per due eh, pareti, che una l'ho già citata, la del, del Dru. non però sulla via dove si sono persi due tedeschi, ma sulla diretta che lui fece con eh, Royal Robbins eh, ed è una via che ancora oggi è famosissima, importantissima. E l'altra è la parete sud delle Ghi Fu, che è quella che più assomiglia alle pareti di Iosemite in qualche misura, no? proprio una, uno specchio di granito, che sono state per lungo tempo le due vie più difficili del Monte Bianco. Però poi se vogliamo l'ossessione è venuta su un'altra parete, che invece era la stessa per esempio di Bonati o di De Maison, che è la nord delle Grand Juras, perché era famosa, era, mancava ancora la ripetizione americana, quindi lui per prima cosa un paio d'anni dopo essere arrivato qua, Sale la, lo Sperone Walker la via di Cassing ed è la prima americana e va tutto bene una bella giornata: due belle giornate. Eh, insomma, è un ricordo per lui molto gradevole. Poi tenta l'invernale dello Sperone Walker, ma viene poi rinuncia, non ce la fanno. E viene poi scalato invece da Bonati e da De Maison a pochissima distanza, sia distanza da Emmy, ma anche distanza tra di loro perché era il momento in cui c'era la gara per le grandi invernali. No? E poi gli viene un pallino che lui non confessa mai, ma che ho scoperto grazie anche a Gonia, che ne aveva parlato in un suo libro, eh, cioè la, lo Sprung Walker in solitaria, perché lui per due volte almeno, io ne ho scoperte due, ma magari ce neanche tre, tenta negli ultimi anni di vita, quando ormai la montagna lo affascina sempre meno secondo me, perché è sempre più preso dalle suoi tentativi letterari, dalla sua vita a Parigi, ha altre amicizie, però d'estate lui puntualmente tenta questo sperone e non ce la fa, per due volte fallisce e poi verrà salito da Alessandro Gonia due giorni dopo il suo ultimo fallimento. Si incrociano sul ghiacciaio, si salutano, ma non sanno assolutamente chi siano. E quindi anche quella storia lì si finisce, diciamo, con una sconfitta. La cosa, se volete, tragicomica è che nel primo tentativo, nel 66, no, 7, um, no, scusate, siamo... sì, 67, uh, lui... Uh, sale fino al dietro Rebuffat, vabbè insomma abbastanza in alto e poi rinuncia e mentre lui si cala eh, in basso, proprio all'inizio della parete, un francese che veniva a sé, che una cordata francese, uno dei tre, tre cade, cade senza morire ma cade eh, con un urlo lancinante e quelli che sono sopra di Gary Heming sono sicuri che sia caduto lui. E quindi in Germania gli scrivono un bel necrologio, i giornali fanno tutto un servizio, l'eroe del Dru, che fine brutta che ha fatto, eccetera, eccetera. E questi due raccontano per filo e per segno che l'hanno incontrato, che l'hanno lasciato andare, poi però lui ha voluto tornare indietro e che poi ha sentito un urlo e è sparito. Poi godetevi il passaggio in cui invece Gary scopre della propria morte, perché è notevole. Questo me lo sono un po' immaginato. Che lui eh, a un certo punto appunto incontra questi due che gli dicono: Ma non eri morto. <ride> lui fa: Ma dove? Dice sulle Grand Jurass. <ride> Interessante. <ride> e in effetti gli fanno vedere questo articolo che, eh, che, che racconta per filo e per segno. Quindi, lui insomma, ha avuto due morti. <ride> dicevamo appunto lui insomma non, non aveva probabilmente quell'ossessione per la cima che siamo abituati a conoscere negli alpinisti tradizionali e, ne hai già fatto un po' accenno prima però ti chiederei di addentrarti un po' di più nella filosofia di scalata di, di Gary perché eh, e poi ci arriviamo insomma è qualcosa che ha condizionato anche una, una corrente di pensiero che è arrivata anche se un po' in ritardo eh, anche qui in Italia. Sì, lui da questo punto di vista era modernissimo, senza saperlo. Lui diceva tre cose, una è seguite l'insegnamento di John Muir, cioè se io vado dentro la foresta o su una montagna, io devo lasciare al massimo un ometto di pietre dove parto, uno metto dove arrivo e basta, non devo dire niente, devo lasciare tracce, devo spegnere i fuochi dei miei bivacchi, devo... Togliere ogni possibilità che chi mi segue non abbia quell'esperienza intensa, cioè permettere a chi mi segue di avere l'esperienza che ho fatto io, quindi è proprio un atteggiamento anche un po' radicale e lo stesso traslato in parete vuol dire togliere i chiodi che, che ho piantato, infatti quando fanno la diretta al Dru, lui e Robbins ne mettono, mi pare, un'ottantina e ne lasciano tipo due o tre, insomma, quindi anche lì il ripetitore era totalmente eh, in balia di, di, un, di un terreno ancora quasi verge, inesplorato. E il terzo, la terza cosa che dice, è quella che poi l'unica che abbiamo veramente realizzato, cioè, cioè dice: i chiodi servono per assicurarsi, non per tirarti su. E pensate che siamo negli anni 60, quando proliferavano ancora le, le direttissime a goccia d'acqua, quindi c'era un po' questa mania di stracchiodare le pareti e di fare le vie strapiombanti, no? E lui già lo dice chiaro e tondo. Adesso non è che loro non si attaccassero mai ai chiodi, perché erano umani e non erano bravi, certo come gli arrampicatori di adesso, però l'idea c'era, cioè l'idea era il chiodo, mi serve per non farmi male, ma non mi serve per, per fare la scala da galline, no? come, si diceva, come dicevano i cattivi, cioè un chiodo dopo l'altro io mi tiro su, eccetera. E questi erano tre concetti di cui appunto alcuni sono ancora totalmente futuristici, e invece il terzo di fatto è un po' la, la base dell'arrampicata sportiva, no? dove il chiodo serve per assicurarsi e non per, per salire. E quindi era molto avanti. Lui poi fece una cosa che secondo me è la più avanti di tutte, che è la meno famosa, la meno conosciuta, la meno considerata, ma che insomma, un giorno lui amava molto le Calang di Marsiglia, che sono queste dolomiti in riva al mare, proprio vicino alla città, posto magnifico dove ci sono queste insenature e la più, la più famosa si chiama Anvaux ed è proprio un fiordo no? di acqua azzurrissima con le pareti a picco da, da, da una parte soprattutto dove tra l'altro lui aveva già scalato con i suoi due amici Harling no, e, e Robbins le Parentes americane quindi conosceva bene quella zona lì e lui a un certo punto gli è venuta questa idea dice ma se io provo magari stando a, a mezzo metro dall'acqua al massimo un metro, al massimo un metro e mezzo, due finché cadono mi faccio male nell'acqua, insomma, posso, posso provare a attraversare a filo d'acqua, ma è andato avanti per centinaia di metri, e facendo tanti tuffi e tanti tentativi, è riuscito a fare quella che oggi è la traversata Gary Heming, che tutti noi abbiamo fatto per qualche metro, perché è lì poi se si va a fare le parole desamerican la fai comunque ma nessuno, credo, io non ne conosco nessuno che sia arrivato fino in fondo facendo quasi un chilometro di, di tre. ecco lì è proprio capisci che la cima lì non esiste cioè lì la cima non c'è io vabbè poi mi sono inventato questa immagine no? che assomiglia un po' alla vita perché noi non l'abbiamo mai su ma adesso sulla... la leggo posso? così non me la fai raccontare no perché è uno dei passaggi non so meglio riusciti o comunque veramente emozionanti perché um, ci ritrovi il personaggio in tutto, in tutto il suo spessore cioè di, di uomo che davvero um, non, ha, um, non ha bisogno in qualche modo de, del successo non ha bisogno di eh, fare grandi proclami di conquiste eh, ha bisogno di mettersi alla prova con sé. Stesso, fondamentalmente, e vi, è una mezza paginetta. Non vi, non vi rubo di più. Ehm, dalla spiaggia di Envo, deserta fino alle prime ore del mattino, ha notato le curve della calanca che amoreggia con il mare a pelo d'acqua ha già esplorato il basamento della scogliera e per raggiungere le perondes americaine e altre linee di scalata o magari per fare un tuffo ma a ben guardare scopre che il nastro di mare e calcare si srotola per circa 200 metri verso il capo di Cassiveil una via, disegnando una via orizzontale che grande invenzione! Giorno dopo giorno familiarizza con il progetto provando e riprovando i passaggi a pochi centimetri dall'acqua bagnato di sale, ubriaco di sole Sente che il corpo e lo spirito rinascono, il gioco a pelo di mare è più appassionante di un'ascensione, non c'è vetta da raggiungere né cielo da scalare, il lungo guado assomiglia alla vita, l'attraversata da un posto che conosci a un altro che non sai, una sequenza di azioni perfette e perfettibili che non vanno su nessuna cima. Gli alpinisti contano il vuoto che fabbricano salendo e se ne vantano. Invece lui è sempre a zero metri sul livello del mare e mentre crea la, vie, mentre crea la via, l'acqua la cancella. Oh, secondo me è veramente pura poesia. E c'è un po' tutto lui. Sì, credo che abbia fatto veramente dei chilometri perché sì. l'hanno provata, riprovata. E vi consiglio un'altra bellissima descrizione di questa cosa sul libro di Andrea Gobetti, Una frontiera da immaginare, è, non è una pagina, è mezza pagina, <ride> bellissima, dove parla appunto della traversata Ghiriening. Bene, allora io adesso andrei verso la, la conclusione, mm, sì assolutamente, um, vuoi farci accenno, magari è un argomento che um, questo pubblico già conosce, però uh, il nuovo mattino di cui facevi accenno, um, in qualche modo ha assorbito questa filosofia di Gary Heming. Um, in che modo in Italia questa, questa mentalità, questo approccio ha preso piede? In che forma? Sì, l'ha assorbita senza, senza saperlo, senza essere cosciente, perché Heming era già morto, nessuno l'aveva mai incontrato, per cui eh, se l'ha assorbita è proprio un caso, cioè vuol dire che era veramente profetica, diciamo perché il, il, il teorizzatore del Nuovo Mattino è Gian Piero Motti che però, par, però parliamo degli anni Ottanta quindi Heming è morto da più di dieci anni e, Motti scrive un articolo noi lo chiamiamo il Nuovo Mattino perché lui scrisse un articolo sulla rivista della montagna nell'80 ne, scusate... Nel 73, eh, no, dieci anni no, detto una scemenza, è morto da quattro anni soltanto. Parlavo, pensavo all'83 che anni. citavo all'inizio, eh, quindi sono passati quattro anni. Eh, Motti scrive un articolo. Prendendo un pezzo di una canzone di Bob Dylan, Il Nuovo Mattino, che era già stato tra l'altro usato da, da degli scalatori californiani, quindi c'era tutto un giro di, di citazioni, diciamo, un valtre di citazioni. E questo articolo, 74, non 73, sulla rivista della montagna, è quello che ci ha raccontato nel dettaglio che cos'era l'alpinismo californiano anche se Motti non c'era mai stato in California quindi lui l'ha scritto leggendo parlando con qualcuno che c'era stato come Patrick Cordier e, e basta, noi non conoscevamo credo nessun alpinista californiano meno che Mike Gary Emi che non c'era nemmeno più quindi l'articolo è straordinariamente preciso però eh, non è un'esperienza, è una spiegazione di un fenomeno, sia tecnico che filosofico. A questo fenomeno, senza conoscerlo fino in fondo, si appellano un po' questi giovani degli anni 70, Motti, Gobetti, anche c'era che ha scritto delle belle pagine, ma poi soprattutto Danilo Galante, Bonelli e altri, Giancarlo Grassi, che eh, siccome vogliono fare un po' i californiani, eh, cercano delle pareti dalle nostre parti che assomigliano un po' a quelle là e trovano delle pareti in Valle dell'Orco che sono molto simili effettivamente al Capitan, ma sono molto più basse. Quindi se là c'è il Capitan, qua diventa il Capora, Sergeant, eccetera. E vivono effettivamente delle avventure cercando. Ecco, lì c'è un personaggio importante che non è americano però, che è, è, è scozzese e che si chiama Mike Osterlitz e ecco lui eh, effettivamente ha raccontato eh, tecniche e cose perché lui era a Torino a studiare al Politecnico, anzi a fare ricercatore quindi era un po' il tramite no? tra eh, una cosa e l'altra però non era americano e basta gli altri sono tutti nostrani eh, infatuati di una filosofia ma poi di fatto vengono da una scuola che è ancora quella di adesso. Quello che cambia è eh, lo sguardo, perché appunto se la parete finisce in un prato di rododendri va bene così, non c'è bisogno di andare su una cima con le croce, eccetera. E questa è la, la novità, cioè eh, acquisire lo sguardo, eh, com come diceva Marcel Proust per vedere eh, cioè è il viaggio che, fa, che conta, è lo sguardo e tu puoi fare mille volte quello stesso viaggio cambiando sguardo e quindi facendo esperienze diverse non è l'impresa, la via famosa, la cima e quindi fanno dei viaggi ecco. dei viaggi eh, che dice che sono anche un po' fumati qualche volta sicuramente lo erano partendo spesso tardi, tornando tardi bivaccando in modo tragicomico sono delle esperienze diverse ecco che non so se assomigliano a quelle californiane, ma sicuramente non assomigliano a quelle eroiche. Ecco. È una cosa che dura tre anni, perché poi Danilo Galante muore tragicamente con Giancarlo Grassi in una notte di, di tempesta, quindi di fatto dura dal 73 al 75. Poi ci sono i sassisti della Val di Mello. Comunque insomma, però questa cosa qua, come dire, mette eh, il, il seme di un cambiamento poi invece sì. epocale, perché oggi tutti facciamo quelle robe lì e nessuno ci viene a chiedere che cima hai scalato, che croce hai raggiunto, sei partito presto, cioè ognuno fa quello che vuole sostanzialmente. E oggi è normale, ma non lo era affatto in quegli anni là, insomma, quindi è veramente un po' un, un passaggio di boa, ecco.